La TV smaschera le menzogne mediatiche per mezzo di controvoci. La TV, libera, indipendente, senza censura. A causa dell'omissione e dell'unilateralità nelle notizie dei media pubblici, sempre più persone si vedono costrette ad uscire dalla passività e ad investire il loro tempo libero, spesso scarso, nella diffusione di notizie non censurate. In un vero e proprio programma di emergenza, questo crescente numero di volontari è impegnato a diffondere in tutto il mondo importanti e indispensabili controvoci. I volontari di C-la-TV hanno pressoché lo stesso carico di lavoro dei collaboratori dei media tradizionali, ma per il loro lavoro non possono contare sulla scandalosa somma di oltre 8 miliardi di euro del canone di trasmissione che confluiscono ogni anno nelle emittenti pubbliche tedesche. Ma lasciatevi stupire di ciò che CLA-TV ha costruito in soli sei anni, con il suo impegno e senza canoni televisivi. 165 studi televisivi e sale di registrazione in tutto il mondo. Trasmissioni in 44 lingue. Oltre 130 traduttori volontari. 220 moderatori e 240 speaker volontari. 670 tecnici volontari 190 coach e truccatori volontari oltre 400 collaboratori redazionali oltre 10.000 trasmissioni centinaia di migliaia di ore di lavoro svolto con passione nel tempo libero e a proprie spese Clatv raggiunge regolarmente milioni di persone CLA TV è diventata una grande minaccia per i media tradizionali, in quanto le loro menzogne, omissioni e distorsioni vengono scoperte giorno dopo giorno, raggiungendo un pubblico in crescita esponenziale. Per questo motivo CLA TV viene infangata dai media tradizionali, denigrata, bollata come complottista e perfino perseguitata. Il fondatore di CLA TV dice I media stanno attaccando. Di nuovo un'occasione per far crescere CLA TV. Come accade per la sequoia nordamericana, v si sta davvero diffondendo proprio attraverso i grandi incendi boschivi, ossia fuochi mediatici. Fra tutti gli alberi, questi giganti sono persino in attesa delle fiamme. Solo dopo il passaggio di un incendio e con l'aria calda che sale verso l'alto, si aprono le pigne degli alberi, a volte più alti di 100 metri. Poi i semi possono cadere sul terreno, appena concimato con cenere ricca di minerali, affondare e iniziare a germogliare. La TV non è mai stata in grado di far cadere più semi e ottenere più spettatori come in questo fuoco di attacchi mediatici. An einem Spitzentag. In un giorno di massima affluenza il fuoco dei media ha fatto scoppiare molte pigne, tanto che il flusso di visitatori è esploso e abbiamo registrato 1.621.424 visualizzazioni in un giorno. Nel 2018 abbiamo addirittura registrato un aumento di 83 milioni di visualizzazioni rispetto all'anno precedente a causa delle 80 tempeste di fuoco mediatico, ma questa cifra riguarda solo la nostra piattaforma online. La TV viene trasmessa da molti canali, ad esempio da una stazione televisiva russa con 97 milioni di telespettatori, o attraverso tre canali televisivi aperti in Germania che trasmettono quotidianamente l'intero programma la TV a 650.000 utenti. E così via. Come un branco di pesci che assume la forma di una palla, o di un pesce gigante quando si avvicina alla minaccia, così centinaia di persone si uniscono in clatv durante un attacco mediatico. Tutti sono istintivamente guidati a essere nel posto giusto al momento giusto per produrre adeguate smentite. Ad esempio, in una sola settimana sono state realizzate 20 produzioni con una durata totale di 2 ore e 57 minuti. Al contrario, i media, per produrre un reportage di 47 minuti contro di noi, hanno impiegato dei mesi. Così abbiamo trasmesso la nostra smentita persino un'ora e un quarto prima di loro. Anche in un giorno in cui tutti i collaboratori di Clatv non erano impegnati nella produzione e i media ci hanno attaccato a sorpresa, oltre 80 volontari si sono presentati spontaneamente per rispondere all'attacco e produrre il video di smentita. Proprio come un branco di pesci che si uniscono in pochi secondi contro un nemico, le persone di cui avevamo bisogno si sono sempre istintivamente presentate al minuto giusto e persino al secondo. Se c'è bisogno di montatori si presentano i montatori, se sono necessari gli organizzatori si presentano degli organizzatori. Lo stesso per correttori di testi, animatori, attori, moderatori, coach, speaker, disegnatori, ingegneri del suono, redattori, eccetera. Quello che nessuno può umanamente pianificare e organizzare in tali attacchi, a sorpresa, avviene intuitivamente con la precisione strabiliante di centinaia di persone contemporaneamente. In questo modo, gli attacchi dei media diventano i nostri momenti di crescita più fruttuosi. Una donna ci ha ringraziato dopo una battaglia mediatica con le seguenti parole «Questo è stato il giorno più bello della mia vita». «E che sarebbe se uno di questi pesciolini pensasse?» Ma cosa posso fare io? Sono troppo piccolo e comunque non posso fare niente. contro questo pesce grosso! O se una formichina pensasse, cosa posso fare contro un orso? Ma insieme le formiche possono spaventare un orso con la selezione che spruzzano uniti in sciame. La V non potrebbe mai essere così potente se non per ogni singolo che dà il suo piccolo spruzzo di acido formico. Sebbene Helmut era impegnato in viaggio a Bruxelles, nei Paesi Bassi, ha sempre effettuato il login da un internet-cafè o da qualche parte quando aveva mezz'oretta di tempo libero e ha così contribuito a sviluppare la presenza internet di Clatv. Johan utilizza il tempo durante i voli, le attese all'aeroporto, in albergo, eccetera, per tradurre i programmi di Kla.tv in russo. Edith, a 63 anni, ha imparato la tecnica del suono, della telecamera e dell'illuminazione nello studio di Vienna. Niente funziona qui senza di lei. Russia, con suo nipote in braccio, Ludmilla, pensionata di 56 anni, taglia il suo primo commento mediatico dopo una sola sessione di formazione e Tania, 51, carica una trasmissione sulla homepage page di Kla.TV. Questa famiglia ha superato ogni crisi in poco tempo per unire le forze su Clatv. Ognuno sa cosa deve fare e aiuta col slancio. La madre, la nonna e casalinga al contempo coordina interi team di produzione, dirige conferenze in internet e ora impara il video editing. E questo nonostante la sua iniziale paura del computer. Questa famiglia di 10 persone è una squadra ben affiatata. Quando Clatv chiama, si scatena. Insieme, producono trasmissioni dalla A alla Z. Nonostante la barriera linguistica, la lussemburghese Steffi aiuta con fotomontaggi, servizi fotografici e animazioni. Che sia nato senza gambe, mezzo paralizzato o pensionato invalido, tutti partecipano. Ogni singolo è un enorme arricchimento. Judith, Esther e Marta sono molto impegnate nella fattoria. Ma nel giro di un quarto d'ora, pieni di gioia, sono pronte a produrre per le trasmissioni di Ciao? Ah, Kla. Sì, sì, certo, va bene. Ciao, ciao. Buongiorno. Buonasera signore e signori. Centinaia di e i suoi Anche Miki e suoi fratelli, nonostante i molti lavori nella fattoria, sono sempre disponibili con grande piacere per Cla TV. Miki! Sì, Klagemauer TV. Oh sì sì, arrivo. Kristof, Klagemauer TV, dai vieni. Buena, Il Ministero della Salute rifiuta I due fratelli Simon e Josef sostengono volontariamente le produzioni di CLATV nonostante gli esami finali e lo stress per il poco tempo a disposizione Tuttavia Josef ha terminato l'esame finale come migliore della scuola ed è diventato il migliore del suo anno nel distretto Simon è passato dal peggior allievo a migliore del distretto non importa chi ha imparato quale professione collaborando con Clatv, qui tutti imparano quello che serve al momento. La massaggiatrice Elena di Mosca sostiene Clatv come collaboratrice tecnica, organizzatrice e presentatrice. La sarta Catarina traduce trasmissioni, corregge sceneggiature e scrive testi pubblicitari da impatto. L'esperta di styling Dilla di Mosca modera programma dopo programma, anche se prima sembrava impossibile per lei. Lo stesso è accaduto alla sarta Elena, che ora modera con la stessa diligenza. Susanne, che oltre a svolgere la propria professione è anche impegnata in un secondo lavoro part time, traduce regolarmente fino a 5 trasmissioni a settimana in inglese. Quando la donna delle pulizie, Lena di Tumen, torna a casa, coordina un'intera squadra di Clat TV affinché la casalinga tecnicamente dotata Elena sia in grado di fare un dispendioso lavoro al computer per TV, a volte chiama le sue amiche per stirare, cucinare, eccetera. Silvia e l'82enne Else non lavorano al computer, ma si prendono cura del benessere dei redattori e degli animatori. Mark è un uomo d'affari di successo che viaggia molto ed è comunque uno dei migliori presentatori di Clatv. Isena porta ClaTV in Cina e presto non sarà più sola, con diversi collaboratori traduce, modera e produce trasmissione dopo trasmissione. Con l'aiuto di ClaTV, Tobias ha imparato così tanto che aveva le conoscenze e le competenze di uno sviluppatore web qualificato ancora prima di iniziare i suoi studi come informatico. Oggi guida intere squadre a livello nazionale e all'estero. Anche se Eric, Anya e Susanne non sapevano nulla di montaggio cinematografico, si sono formati e poi hanno costruito degli studi cinematografici, hanno prodotto le proprie trasmissioni e formato altri tecnici. Catarina e Cristina non avevano alcuna attrezzatura da studio, ma hanno trovato un banco adatto nel magazzino del loro vicino. La videocamera l'hanno ricevuta in prestito e il Chuck glielo ha fatto un'amica. Centinaia di altri esempi potrebbero essere aggiunti qui, in cui i collaboratori di CLATV eroicamente non si sottraggono alle limitazioni di tempo, età, malattie o mancanza di conoscenze tecniche. Più CLATV diventa il nostro progetto comune, più aumenteranno diffusione e qualità. Sì, ed è possibile ancora molto di più se tu ci aiuti. Non c'è niente di meglio che sapere di non essere soli in tutti gli eventi che si svolgono in tutto il mondo e soprattutto che insieme si può fare la differenza. In modo molto pratico e con lavoro. Di squadra! Il nostro motto è partecipa e ora lo stanno seguendo migliaia di persone di tutte le nazioni, generazioni, religioni e culture perché non ci lasciamo più dividere. Proprio questa consapevolezza ci dà quest'alta incisività anche te diciamo partecipa, poiché tanto quanto tu hai bisogno di noi, noi abbiamo bisogno di te. Sì, proprio tu. Non importa cosa sai fare o quali siano le tue conoscenze. Tu sei la luce che insieme a noi forma un grosso fascio di luce laser che non si può più spegnere. Ora ti presentiamo i diversi ambiti nel nostro lavoro di KTV. Vedi cosa ti piace e poi partecipa. Partecipa! partecipa. Primo fare ricerche e raccogliere informazioni. Ogni giorno ascolto le notizie dei media tradizionali, leggo i giornali e mi informo in rete. Spesso avverto intuitivamente quando in una notizia c'è qualcosa di strano. Anziché irritarmi o lamentarmi, ricerco informazioni di background. Non mi piace scrivere trasmissioni, ma fare ricerche sì. Per questo investo volentieri il mio tempo. Secondo, verificare la serietà delle informazioni. Oh, interessante! E sarebbe davvero una citazione dell'ex presidente americano Jimmy Carter? Vado subito a verificarlo. Quando pervengono a Clatv le notizie più incredibili, allora inizia il grande lavoro di verifica dell'autenticità delle fonti degli articoli sfogliare gli archivi, condurre interviste con esperti, interrogare persone coinvolte, visitare luoghi, eccetera. Gli autori sono spesso molto sovraccarichi a causa di queste lunghe ricerche, per cui hanno poco tempo da dedicare alla loro dote di scrittura redazionale. Hai un buon fiuto e ti piace andare a fondo alle cose? La TV ti aspetta! Terzo, redigere testi. Da quello che io stesso o altri hanno ricercato, redigo una trasmissione incisiva. Il mainstream vuole sempre farci credere che solo i loro giornalisti sappiano scrivere buoni articoli. Anche questa è una bugia mediatica. Aiuto nella redazione di TV. La cosa bella è che lavoriamo come una squadra. La nostra diversità batte la monotonia dei mass media. Quarto, abbreviare testi. Non riesco bene a ricercare o a scrivere testi completi, ma a sostenere gli autori abbreviando le bozze troppo lunghe, questo mi entusiasma. In base al pensiero principale di una trasmissione, guardo cosa serve davvero e cosa potrebbe essere tralasciato. Sarebbe qualcosa che fa per te? Quinto, correggere testi. Mi dà semplicemente fastidio se trovo scritto Libia, anziché Libia, o quando vengono confusi i casi grammaticali disturba anche te, allora nel nostro team sei al posto giusto. Noi del Servizio Correzioni assicuriamo che tali errori non si infiltrino nelle trasmissioni. Sesto, salvare le fonti. Visto che accade continuamente che preziose voci e dissenzienti vengono censurate e cancellate in rete, molti aiutanti salvano queste fonti, così rimangono comunque prove. Gli sviluppatori di TV l'hanno programmato come un gioco in cui è possibile raccogliere video memorizzati. Questo ragazzo è il numero uno. Ha salvato le fonti di 612 video. È un videogioco utile, dopo tutto. Settimo. Garantire la qualità. Se vogliamo portare alla luce implacabilmente le fake news dei mass media, non dobbiamo offrire alcuna possibilità di attacco a causa di nostri errori o imprecisioni. Aiuto ad esaminare ogni trasmissione prima che venga pubblicata. Per esempio, scopro se l'autore nella foga della battaglia ha confuso il mare del nord con il mar Baltico o se un animatore ha inserito la bandiera di un paese sbagliato. Per questo importante compito possono servire ancora molti aiutanti. Ottavo, coordinamento. Mattias coordina lo studio di Coira. Se ad esempio gli animatori hanno bisogno di materiale visivo, organizza gli assistenti e tiene informato il team di ripresa quando il testo ritorna dalla correzione. I tuoi punti forti sono la coordinazione e l'organizzazione? Beh, allora partecipa! Nono. Archivio mediatico. Io aiuto con l'archivio mediatico. Questa è una gigantesca raccolta di immagini, musica e video che raccogliamo per poterli portare nelle trasmissioni o nei film. Molte foto sono state scattate durante vacanze o viaggi e possono aiutarci a rendere chiaro ciò che viene detto in una trasmissione. Ma raccogliamo anche innumerevoli canzoni fatte in casa, video e molto altro ancora nel nostro archivio ben assortito. Ti vedresti ad aiutarci? Beh, allora, unisciti a noi, abbiamo bisogno di te! Decimo. Trovare le trasmissioni più velocemente grazie a parole chiave. Ich liebe es, Dinge zu vereinfachen und den Menschen zu help. Amo semplificare le cose e aiutare le persone ad arrivare più velocemente alla loro meta. Sul sito web di CLATV inserisco delle parole chiave adatte, così ogni trasmissione può essere trovata col giusto termine di ricerca. Sta anche a te a cuore condurre le persone il più velocemente possibile alla trasmissione che cercano, in modo che la controvoce possa diffondersi a macchia d'olio? Allora non vedo l'ora di lavorare con te! Undicesimo Video Editing. Ho imparato da sola a montare i video con l'aiuto di ottimi e semplici corsi di formazione di CAT. È uno spasso unico ed è facile da imparare. Puoi farlo anche tu e saremo lieti di aiutarti. Dodicesimo. Animare. Ciao Johnny, stai creando un'animazione per una nuova serie di CLAT TV? Sì, guarda questo jingle. Ho sempre voluto partecipare alla produzione di film e così ho imparato ad usare alcuni programmi. Ma dimmi un po', perché ti piace così tanto? Posso essere creativo e creare nuove cose. È davvero fantastico. Non vuoi farne parte anche tu? Tredicesimo. Traduzione. Trentner? Siamo pensionati e abbiamo entrambi più di 70 anni. Traduciamo i commenti mediatici in russo e abbiamo imparato a digitare e comunicare via email. Questo ci mantiene in forma come pensionati. Puoi aiutare, anche se sei più anziano. Ok, Mujiz Badki, molto chi che oggi la TV, abbiamo iniziato il video di Urdu e abbiamo iniziato la nostra channel, e che oggi in Pakistan, un giorno, Sai tradurre in questa lingua? Bene, cercavamo proprio te. Cominciamo sempre con ciò che abbiamo e non con quello che non abbiamo. 14. Filmare. Scià tu no? Guardi ancora o filmi già? Come cameraman appassionato, catturo direttamente ogni evento invece di limitarmi a guardare. Come ad esempio quando la merca era qui in zona. Così ogni giorno ci sono riprese attuali. Possono bastare anche le fotografie. Prendi la tua macchina fotografica o se necessario il tuo cellulare e non appena succede qualcosa vicino a te, riprendi e invia a ClaTV. Le tue immagini possono cambiare il mondo. Quindicesimo. Elaborazione del suono. Il suono fa la musica e anche l'orecchio lo vede. Se il suono è troppo sordo, troppo alto o troppo basso, ha troppi bassi o è distorto, allora il contenuto non arriva correttamente. Se anche il tuo cuore batte per il suono come il mio, a CLA TV hanno ancora bisogno di molti di noi. Sedicesimo, Disegnare. Sono Hildur dall'Islanda e mi piace disegnare immagini per ClaTV. Lavoro maggiormente con mio figlio Simon. È davvero divertente che noi dalla piccola Islanda possiamo partecipare per la grande ClaTV. Hai anche tu un talento per il disegno? Non importa da dove vieni, non importa dove vivi, puoi partecipare. 17. Costruzione studi. Io e un collega abbiamo costruito questo bancone. È stato molto divertente. Un giorno vorrei costruire uno studio con la TV davvero grandioso. Sei un bravo artigiano e vorresti aiutare, allora aiutaci. Il tuo aiuto può servirci. 18 Produzione musicale. Mi piace tantissimo produrre musica da film per Clatv. TV. Mi identifico con le sofferenze del mondo e riesco così a trasmettere le emozioni nella musica. Infatti la musica tocca le persone in modo tutto diverso e così sottolineo con la musica quanto viene detto. È divertentissimo collaborare in questo team. Vorresti sostenerci? Allora partecipa! 19 Moderazione speaker ancora più profonda. Signore e signori, pare che la corrispondenza sulla Siria abbia perso la logica. Questo aiuta. A Clatv, presentatori e relatori sono professionalmente istruiti da noi coach a lavorare sulla loro voce e postura, a mantenere un contatto visivo diretto con il pubblico e soprattutto a diventare un tutt'uno con il testo. Fa questo anche per te? Allora fai domanda per un casting a CLATV. Ti aspettiamo! Dobbiamo far luce sui fatti perché tutte le ingiustizie in questo mondo devono cessare. Il mondo deve tornare ad essere un luogo dove la vita in felicità e armonia sia possibile per ogni essere umano. Non importa se ricco o povero, giovane o vecchio, di qualsiasi paese. Di qualsiasi provenienza religiosa o ideologica divide e ti impera, finirà. Ma per questo abbiamo bisogno di te. Ti sei reso conto che il mondo cambia solo se sei tu a cambiarlo? In CLAT TV possiamo coinvolgere gente all'infinito. Perché abbiamo smesso di pensare che solo gli specialisti possono farlo. All'inizio della storia di CLAT TV, solo una manciata di persone sapeva tagliare e montare filmati video. Ora possono farlo già a centinaia, presto saranno migliaia. Ad essere più qualificati dai mass media che divorano senza pietà i nostri miliardi con i loro canoni radio televisivi. Continueremo a servire gratuitamente e distribuiremo tutto il lavoro infinito su un numero sempre maggiore di spalle. Se ci prendiamo cura di ClatiV insieme come se fosse un nostro bambino comune allora continuerà a crescere ulteriormente e serviremo Ogni giorno, miliardi, in tutti i paesi, in tutte le lingue, con informazioni non censurate. Ci stai anche tu? Non importa chi tu sia o cosa gli altri pensano di te. Non importa se ti senti abbattuto da tutte le sconfitte che hai già vissuto nella tua vita. Che ti piaccia o meno, il mondo ha bisogno del tuo impegno. E non importa quanto tu ti senti annegato. Qui la natura stessa ci incoraggia. Ogni volta che arriva un inverno rigido e freddo, gli animali infoltiscono il pelo e accumulano grasso corporeo. Allo stesso modo, la natura sviluppa ogni possibile dono in noi in questa dura e fredda guerra su tutti i fronti. Per superare i più grandi mass media e mettere in ginocchio i politici più forti. Per sopravvivere alle più grandi crisi finanziarie. Per risolvere nel nulla le confusioni così assurde. E viene risvegliata in noi anche la capacità di riparare persino i danni insorti. La nostra visione diventare la più grande catena mediatica del mondo.